Benvenuti a questo nono incontro del ciclo su affrontare i tempi difficili con cura, creatività e coraggio. Siamo arrivati all'ultimo incontro, eh, che è il terzo della serie sul coraggio. Dobbiamo anche appunto, avere il coraggio di finire le cose, perché tutto sempre ha un inizio, una durata e una fine. Abbiamo mh, affrontato tutti i temi mh, da diversi punti di vista, sempre con lo sfondo di questa situazione difficile nella quale eh, ci troviamo, che è, diciamo, è l'epidemia eh, del Covid, che in un modo o nell'altro ci influenza tutti, e determina il modo con cui noi viviamo in questi mesi e in questi anni. È un modo sicuramente che, che ci impone delle restrizioni eh, di fronte alle quali eh, vorremmo avere la capacità di rispondere al meglio. Ricordando che la pratica ci aiuta proprio a questo, a non reagire di fronte agli stimoli esterni, tantomeno reagire istintivamente, ma proprio rispondere, trovare la risposta più appropriata e più saggia di volta in volta che non segue delle regole assolute ma è lasciata alla nostra saggezza e al nostro discernimento. Oggi affrontiamo appunto di nuovo il tema del coraggio e lo prendiamo da un altro punto di vista che è quello dell'intenzione. Perché l'intenzione? Perché l intenzione è proprio il, il carburante del coraggio, è, è quello, è, è il suo presupposto. E vi ricordate che avevo citato nel primo di questi tre incontri sul coraggio Don Abbondio che diceva il coraggio uno non se lo può dare. Beh, questo qua come, è vero che siamo diversi come carattere, cioè chi è più coraggioso di natura e chi lo è di meno, però in effetti possiamo fare molto da questo punto di vista. E L'intenzione è sicuramente uno dei, eh, degli elementi che ci può aiutare. Vediamo di metterla a fuoco. Se voi avete il presente quando si, fa, si va in montagna a camminare, e immagino che tra i presenti già diversi lo facciano, eh, il tipo di persone che provvente queste cose facilmente fa anche attività tipo andare a camminare in montagna. Poniamo il caso che io debba affrontare eh, oggi, stamattina, ehm, un, un, una passeggiata in montagna. e Devo superare un dislivello di 800 metri. No? È un bel dislivello, è cioè una, una bella salita. Mediamente ci vorranno, mh, siccome in montagna si può calcolare ogni ora 300 metri, con le pause in tre ore dovrei stare su, però insomma, è abbastanza faticoso. Eh, Se sì, sono abituato a ad andare in montagna, non sarà una passeggiata così tanto difficile e posso stimare che se ha bel tempo, in serata sono di nuovo a casa. Ma poniamo che insieme a me ci sia un bambino di 10 anni. E accetta di venire con me perché io magari sono genitore, quindi si fida di me. E poi dopo mezz'ora che camminiamo comincia a dire «Ah, ma che fatica, io non ce la faccio, che è tutta questa roba». No? e io troverò un motivo, una motivazione per farlo proseguire e poi però, questo bambino sicuramente ogni quarto d'ora mi, mi chiederà ah, ma quanto manca io sempre dovrò fare questa trattativa continua è un'esperienza che penso che chi ama la montagna e, e ha dei figli ha, ha senz'altro sperimentato no? è abbastanza normale ma qual è la differenza tra me e il bambino perché io ce la faccio tranquillamente lui no, nonostante fisicamente lui sia anche più prestante di me? La differenza è nella motivazione. Io so già quello che mi aspetta, eh, sono motivato perché so che camminare e, e faticare mi, mi fa bene, eh, mi piace stare in mezzo alla natura, so che, <coughs> scusate, so che quando arriverò in cima potrò vedere un bellissimo panorama forse, magari c'è un rifugio che mi aspetta con qualcosa di buono da mangiare, e tutto questo mi dà la motivazione per fare questa cosa così controintuitiva come salire in cima a una montagna, che, che è una cosa che è il contrario di quello che noi facciamo normalmente, perché viviamo in una società in cui eh, qualsiasi spostamento viene facilitato da mezzi come l'automobile, la moto, l'ascensore, eh, che servono a non farci faticare perché la fatica è qualcosa che diciamo, è stata più o meno abolita nell'età moderna. Eh, siamo abituati così, eppure siamo motivati a, a, a fare questo, eh, questa salita. E, e questa motivazione ci fa fare questa cosa che è così anche difficile. Cioè, camminare per ore eh, in salita, in montagna, magari in parte anche sotto il sole, eh, non è uno scherzo. E, L'unico modo che ci permette di farlo è proprio questa energia della motivazione. Quindi eh, la motivazione è proprio quella, quella potente energia che, che ci può muovere. Come, oh, <coughs> scusate, come ogni incontro mi avorrò del, del supporto di un maestro eh, importante nella pratica, ne cioè, sono stati tanti, non li... Eh, ricordo tutti. Oggi leggeremo un brano di Cristina Feldman che è un'altra eh, insegnante che vi consiglio cioè, di cui vi consiglio sicuramente i libri, ma ci trovo anche occasioni di incontri perché l'Ameco di Roma eh, fa, organizza spesso con lei delle cose e lei diciamo, rientra in quel, se vogliamo proprio etichettarla, in quel filone eh, cosiddetto della Vipassana e anche contatti diretti con un altro mondo che è quello del buddismo secolare di Stephen Bachelor. Ah, tanto così per dare eh, il gusto di mettere etichette, ma è veramente eh, un insegnante molto profonda. Ehm, sentiamo cosa dice. Peraltro eh, ricordo che eh, la retta intenzione è uno di quegli degli otto elementi che fanno parte dell'ottuplice sentiero cioè quella via quell'insieme di elementi che costituiscono il sentiero no? il, la, la via consigliata eh, dal buddha da gotama il buddha per superare la sofferenza e quindi nelle otto cose che lui ci ha messo dentro una è l'intenzione proprio perché è, è quella cosa che ci consente di, di percorrere effettivamente quel sentiero, anche nonostante le difficoltà. Cristina Feldman dice Il Buddha ha parlato della saggezza di coltivare la chiara intenzione nelle nostre vite. Riconoscendo che le vostre intenzioni sono il battistrada dei vostri pensieri ed azioni, potete imparare a prendervi cura di esse con sollecitudine ed attenzione. Il mio commento? Le intenzioni sono il battistrada dei vostri pensieri e azioni, cioè le intenzioni vengono prima di qualsiasi cosa che noi facciamo e anche addirittura di qualsiasi cosa che noi pensiamo. Su questo punto ci torniamo più avanti. Sia il sorgere della sofferenza che la sua cessazione cominciano con le intenzioni che applicate ad ogni istante della vostra, che applicate ad ogni istante della vostra vita. Le intenzioni di gentilezza amorevole e rinuncia vi liberano dai loro opposti, la sprezza e la resistenza. Potete indagare che effetto ha nella vostra vita entrare in ogni giornata, in ogni istante, con consapevole intenzionalità. Questo appunto, è una, un esercizio che possiamo fare. Chiusa parentesi. Vuol dire accordarsi con cura ai ritmi del vostro cuore e della vostra mente, istante dopo istante camminate per strada e osservate i luoghi in cui vi aprite e i luoghi in cui vi chiudete. Questo per esempio, parentesi mia, altro mio commento, sarà capitato a tutti quando percorriamo delle strade, scegliamo sempre ehm, se prendete questa strada o quell'altra e la nostra scelta si basa su delle preferenze che neanche riusciamo a spiegare. Delle strade ci piacciono e delle strade non ci piacciono, proprio perché siamo così abituati a reagire a tutto che... Eh, anche un, un, un elemento che può essere neutrale, come una strada di città, piuttosto che una praticamente adiacente, cambia il nostro modo di atteggiarci. Osservate cosa accade quando uno sconosciuto vi sorride, poi quando incontrate un senzatetto che chiede l'elemosina. State vicini a ciò che accade nella vostra mente quando incontrate qualcuno che vi offende. il mio commento vedete Cristina Feldman parla del senza, senza detto ma lei che si ritiene un'insegnante spirituale quindi che in qualche modo ci dà delle indicazioni non dice se incontrate un, un senza detto dategli l'elemosina dice se incontrate un, un senza detto vedete nella vostra mente cosa scaturisce quale intenzione scaturisce cioè ci fa fare un passo indietro rispetto a qualcosa che ritiene più importante. Osservate che in assenza di presenza mentale gli impulsi e l'inconsapevolezza vi spingono a chiudervi e a difendervi. La compassione vi chiede di passare da una vita di reattività a una vita in cui siete consci delle vostre intenzioni. Quindi l'intenzione è quello che eh, ci permette di superare il problema numero uno secondo Gotama il Buddha, cioè la reattività. La compassione eh, siate consapevoli dei momenti in cui solidificate il, ris il risentimento e il rancore rimettendo in scena le vostre storie personali in cui qualcuno vi ha fatto qualcosa esaminate la possibilità di introdurre in tutti quei momenti la gentilezza amorevole e la disponibilità a lasciare andare chiedetevi dove scegliere di dimorare in ciascun momento se nella sofferenza o nella cessazione della sofferenza potete liberarvi dalla separazione e dall'alienazione i momenti in cui chiudete bottega o vi smarrite nell'indignazione o nel biasimo non sono momenti di fallimento che vi teorizzano a condannarvi ancora di più. Potete accrescere la sofferenza incolpando voi stessi oppure chiedervi cosa sia davvero necessario per alleviare la contrazione e la paura. Attraverso la saggia intenzione esaminate le possibilità di cura nel momento presente potete curare un solo momento di separazione, un solo momento di sofferenza e di separazione alla volta. Ecco, la cosa molto interessante che ci dice Cristina Feldman è che noi in ogni momento della nostra vita, in ogni circostanza, abbiamo sempre la possibilità di modulare questo aspetto che è la nostra intenzione, la possibilità di modulare, dobbiamo essere consapevoli ci riusciamo perché l'intenzione è sempre teoricamente disponibile e in ogni momento può manifestarsi o meno per consentirci di non essere eh, soggetti a quel pilota automatico che ci fa reagire automaticamente ad ogni cosa e reagire automaticamente a ogni cosa è il, la, la causa della sofferenza qui Devo introdurre un tema importante che appunto è stato in parte accennato, eh, il discorso del karma. Eh, il karma è, è un elemento ritenuto importante nel buddismo, anche se non lo è molto in realtà, perché eh, il karma è qualcosa, eh, la teoria del karma è qualcosa che è presente in tutte le religioni asiatiche, in particolare nell'induismo, e il buddismo non ha fatto altro che crescere in un terreno socio-culturale nel quale era molto radicata questa idea e per cui non è stata messa in discussione al buddismo ma non è stata neanche adottata dal da buddha la teoria del karma in pratica dice questo così come è più tipicamente formulata che karma è una parola sanscrita che vuol dire azione le nostre azioni la teoria del karma dice noi facciamo delle azioni, alcune hanno effetti diciamo, negativi, altri positivi no? e quindi ogni cosa che noi facciamo ha degli effetti che si ripercuotono sugli altri, sulla società e sulla nostra stessa vita e questo qua diciamo, è molto importante e noi dobbiamo essere consapevoli ma questa teoria del karma praticamente fa una sorta di bilanciamento dice alla fine uno ha fatto cose buone e cose cattive no? Qual è il, il bilancio finale di, di tutto questo? Eh, è un po', diciamo, potrebbe somigliare, potrebbe somigliare per noi occidentali, nati e eh, eh, cresciuti in un ambiente di cultura cristiana, potrebbe somigliare a quello che è il concetto di peccato nel cristianesimo. Cioè uno, praticamente, si comporta bene, si comporta male, e poi alla fine, dopo che è morto, eh, può avere o non avere la vita eterna qui c'è una gamma di interpretazioni del cristianesimo enorme potrebbe avere o non avere la vita eterna alcuni, secondo alcuni magari è garantita comunque potrebbe andare all'inferno al purgatore al paradiso secondo concezioni magari un po' superate però c'è questa cosa che uno in base a come si è comportato poi dopo avrà la sua, la sua ricompensa o la sua punizione e, e nel, la teoria del karma era che praticamente ehm, se eh, in base al tuo al karma che avevi accumulato, poi le percussioni ce l'avevi in una vita successiva, perché il karma è legato alla teoria anche della rinascita. Uno, se non ha un karma positivo, si reincarna in un altro essere, tipicamente un animale, no? e questa eh, non è una, una bella cosa, e lo fa, fa all'infinito, vita dopo vita, e questa viene considerata una condanna, praticamente, no? e in teoria soltanto se raggiunge il nirvana eh, può liberarsi da questo ciclo infinito delle rinascite e quindi col, col, col buon karma eh, eh, si può arrivare all'illuminazione all e quindi eh, uscire da questo ciclo del samsara della, delle, delle, delle vite, eh, delle rinascite ripetute questo diciamo è il karma ma perché ci interessa? perché non perché ci dobbiamo credere, o non credere, questo qui è poco importante. Peraltro il Buddha su questi argomenti non si esprimeva mai. Se qualcuno gli chiedeva, Ma maestro, è vero che ci sono le rinascite, eccetera, eccetera, lui non rispondeva mai perché non, non, non, non, non, non è che diceva è vero o non è vero, proprio riteneva qualsiasi teoria per niente interessante perché l'unica cosa che gli interessava, e penso che possa essere anche l'unica cosa che interessa a noi, è la sofferenza e la cessazione della sofferenza. Cos'è che ci fa soffrire? Cos'è che ci fa superare la sofferenza a noi e a quelli attorno a noi? Questa è la cosa importante. Per cui al Buddha che ne frega niente del fatto che ci fossero o non ci fossero le rinascite, ma neanche a noi ci frega, se non altro per un motivo, perché tanto nessuno ce lo potrà mai dire se questa cosa è vera o non è vera. Però lui ha introdotto nella teoria del karma un'innovazione innovazione. Fondamentale. Lui, apparentemente ha detto che quello che conta non sono le azioni, cioè quello che noi effettivamente facciamo, ma le intenzioni. Perché? Perché secondo il Buddha, e questa è la sua teoria, tutto nasce dalla mente, tutto è generato dalla mente. E quindi tu se ne devi andare a cercare il problema, lo devi andare a cercare dentro la mente. E quindi, eh, se tu hai fatto qualcosa, di andare a vedere qual è la tua intenzione qual è l'intenzione che ti ha portato a fare quella cosa e questo qua è decisamente eh, rivoluzionario perché sposta l'attenzione non sulle cose sugli aspetti prescrittivi della pratica devi fare questo, devi fare quest'altro non devi fare questo, non devi fare quest'altro ma proprio sul coltivare una, la retta intenzione cioè sul lavorare sulla propria mente e sul proprio cuore e questo qua quindi cambia tutto un aspetto molto interessante di questa teoria del karma così concepito è che praticamente ha una sua rilevanza molto importante anche a livello collettivo, a livello sociale. Noi per esempio potremmo, potremmo cioè c'è chi effettivamente crede che i destini del mondo, cioè il come vanno le cose, sia determinato da una qualche divinità. Poniamo Dio, quella divina provvidenza, dirige gli avvenimenti in un certo modo piuttosto che in un altro. Possiamo credere questo. Possiamo al contrario credere che invece tutto è determinato dal caso, cioè una serie di fattori determinano le cose che accadono e quindi il caso determina eh, eh, l'andamento eh, del mondo, eh, della realtà e eh, dell'umanità, eccetera. La proposta del Buddha è anche in questo caso una via di mezzo. Cioè non c'è qualcuno che dall'alto determina come vanno le cose, e non c'è neanche il caso che, eh, al, quale siamo, al quale siamo lasciati in balia, ma come vanno le cose è determinato dall'insieme di, di, di tutti i comportamenti che noi abbiamo, e questo qua lo possiamo constatare, cioè dal karma che, che viene prodotto. No? Tutti gli, gli esseri umani e anche non umani, producono un certo karma e questo, e questo produce degli effetti che è, fanno sì che il mondo vada in un certo modo piuttosto che in un altro. Faccio un esempio molto concreto. I, la crisi climatica e ecologica. Oggi il mondo, lo sappiamo, è di fronte a una gravissima e drammatica crisi, ma non è che questa cosa qua è successa perché cioè, possiamo anche pensarlo, che c'è un Dio che ci ha voluto punire ma non, non è stata neanche la fatalità. No? Noi eh, abbiamo come, come umanità fatto una serie di attività che hanno portato a questo mo momento di crisi e stiamo continuando anche, pur sapendo che ci sono questi problemi, pur sapendo benissimo che questi problemi ci sono a causa delle nostre attività e che potremmo fare qualcosa per eh, invertire la rotta, non stiamo facendo niente di veramente impattante per cambiarlo. E non lo stiamo facendo a livello, eh, ognuno poi vede se, vede se stesso, individuale e collettivo. Cioè questo è quel karma collettivo che porta la, la, la realtà, l'umanità, la, la terra, il mondo verso una certa direzione piuttosto, piuttosto che un'altra. E qua, e qua, qua, qua dietro tutto ciò cosa c'è? C'è la motivazione, la motivazione è la cosa più importante. Sentite cosa dice... Eh, un altro importante maestro che è Joseph Goldstein sempre area vi passa data la primaria importanza delle motivazioni nel determinare i risultati delle nostre azioni è essenziale conoscerle realmente non è facile per scrutare nel proprio cuore c'è bisogno di, di un coraggio di un'onestà e di una disponibilità eccezionali se si è inconsapevoli ci si limita a riproporre tutti i comportamenti abituati derivati dal condizionamento. Senza sapere quali sono le motivazioni, ci sono scarse possibilità di lasciare andare quelle inadatte o di sviluppare la saggezza autentica. Quindi, vedete, è, proprio, è molto importante essere in grado di, di guardare dentro se stessi eh, per capire quali sono le nostre vere motivazioni e come possiamo diventare in grado più o meno, con la pratica, ovviamente. Ultima cosa da dire prima della pratica che vi propongo, è che ehm, la pratica, diciamo, è oggi legata proprio al concetto di consapevolezza che eh, in inglese viene, eh, tradotto cioè, in realtà siamo noi che traduciamo, comunque in inglese viene detto mindfulness, e tutto questo deriva da una parola, anche questa, eh, antica, che è sati, ehm, che è proprio l'equivalente di mindfulness, l'equivalente di, di consapevolezza, intesa come pratica di consapevolezza. Ma il significato più autentico della parola sati è ricordare. No? Ricordare che cosa? Cioè, noi quando siamo lì a meditare, cosa dobbiamo ricordare? La differenza fondamentale tra l'essere nel momento presente in maniera neutrale, cioè io... Posso propormi, per esempio, di meditare, essere presente al respiro, cioè osservare soltanto il respiro, e le sensazioni, senza occuparmi di nient'altro, senza eh, pensare al passato o al futuro, soltanto essere presente. Va bene. E fare ogni azione della vita con presenza mentale. Ma questa presenza mentale non è la pratica, non è Sati. Qual è la differenza che porta a Sati a cioè ricordare che io... In quest, facendo questa pratica mi ricordo di qual è il contesto nel quale si, si colloca che è ehm, il sentiero di lo tuplice sentiero cioè io ehm, nel praticare lo faccio con un'intenzione che è quella di praticare per il bene mio e di tutti gli esseri per eh, superare la, la sofferenza e quindi qui anche entra l'intenzione, cioè nel Indirizzare la pratica in un certo modo e quindi farla diventare qualcosa di realmente trasformativo anziché una mindfulness di base, proprio una cosa, perché anche la mindfulness non è così, proprio di base. È sempre, è, ci, sono, ci sono anche lì varie, ehm, varie gradazioni. Una cosa magari che serve per stare meglio, per rilassarsi eh, in ufficio dopo una giornata dura, eccetera. Adesso vediamo. Eh, Proviamo a fare un esercizio sull'intenzione sull proprio. Quindi, vi invito a prendere la posizione per voi più adatta, che mi immagino sia eh, quasi per tutti quella che già avete in questo momento. Assumiamo un atteggiamento di gentilezza verso noi stessi, magari forzatamente accettando un sorriso, un mezzo sorriso eh, sul viso, che ci aiuta proprio ad assumere questo atteggiamento più, più gentile. E brevissimamente osserviamo proprio qual è in questo momento la nostra intenzione. No, cosa ci ha portato qui, cosa ci fa seguire ora questo esercizio senza ragionamenti eh. ascoltiamo un suono di campana come sempre l'esercizio sarà breve ma e semplificativo poi ciascuno potrà riprodurlo quando quanto e quando vuole, ovviamente. Facciamo un paio di respiri profondi per essere sicuri di essere qui nel momento presente. e portiamo l'attenzione al respiro e o alla posizione del corpo o ai punti di contatto del corpo, un qualsiasi elemento che ci ancori a qui e ora, gentilmente. Noi ora siamo qui seduti a fare questa cosa così strana e innaturale come stare con gli occhi chiusi, in silenzio, senza fare niente. Innaturale, almeno per noi moderni. E andiamo avanti, respiro dopo respiro. Proviamo a osservare la motivazione in noi, respiro dopo respiro. Cos'è? Proviamo a, a osservare la motivazione come energia che ci spinge ad andare avanti momento dopo momento nella pratica. Possiamo vederla. Stiamo osservando l'intenzione momento dopo momento. Capita normalmente che sorgono dei pensieri durante la pratica, che ci distolgono da osservare ciò che c'è nel momento presente. Questa è una cosa molto comune e non c'è niente di male. Quando ogni volta che noi osserviamo il sorgere di un pensiero, lo lasciamo andare. Quindi un pensiero, un ricordo... un.. Un progetto, una sensazione e quindi noi che facciamo quando appena la mente se ne va e ce ne accorgiamo la riportiamo al centro no? facciamo come il gesto del timoniere che rimette il timone sulla rotta no? ecco questo rimetterci sulla rotta è guidato dall'intenzione questa è un'altra manifestazione dell'intenzione che ora vi invito ad osservare. Riportare la nostra attenzione al centro. Ogni volta che viene, si svia... Ora come terzo e ultimo esperimento vediamo invece come l'intenzione cambia il nostro punto di vista momento per momento. Ovvero noi di fronte a ogni fenomeno che si presenta, che può essere un fenomeno del corpo, un suono, una sensazione, un pensiero, tendiamo a reagire in un certo modo, eh, in maniera spontanea oppure lo vediamo eh, eh, eh, reagire e averlo come qualcosa che ci succede, che in qualche modo eh, attacca eh, il, nostro, il nostro io. Con la pratica è un esercizio che ci consente invece di vedere di ogni fenomeno il carattere impersonale, di no? essere causato da una serie di fattori condizioni oggettive o comunque impersonali momento dopo momento, fenomeno dopo fenomeno, l'intenzione ci consente di avere più questo atteggiamento di vedere con apertura, vedere con equanimità, oppure avercelo meno, essere più sotto, in preda al pilota automatico. Vediamo quindi, proviamo a vedere momento dopo momento come questa intenzione entra o non entra in azione, per aiutarci a vedere con equanimità, ciò che accade. Bene, questo è un esercizio che se ve lo ricordate potete, è semplice, sono tre cose, potete farlo quando volete e ovviamente lo metterò anche in genere in, the city, ma in opposita sezione.